La pittrice Gabriella Malfattimo, regalese di nascita e collegnese di adozione, è tornata con una personale alla Sala delle Arti di Collegno. La mostra Segni e segnali, dalla paura alla fantasia, curata da Walter Giuliano e patrocinata dalla città metropolitana di Torino, è stata inaugurata il 19 novembre scorso. Durante la pandemia l'artista instancabile ha trovato nuove ispirazioni ed espone ora una serie di tavole che spaziano da frammenti di emozioni, provate durante la pandemia stessa, alla raffigurazione della fine del mondo, dal carnet di viaggio a Zanzibar a uno un a Borges. Gabriella Malfatti ha donato alla città un politico di tele indimenticabili dal profondo valore simbolico. Il suo stile è emblematico di una grande energia e del desiderio di vivere intensamente il nostro tempo con tutte le ansie, le debolezze, i dolori, le sofferenze, le inquietudini, ma anche con le gioie, le esuberanze, le aspirazioni, la voglia di cogliere la pienezza del vivere. Gabriella Malfatti espone in Italia e all'estero ed è anche autrice di pubblicazioni e libri che si possono scoprire sul sito internet gabriellamalfatti.it Alla Sala delle Arti di Collegno la mostra è visitabile sino al 19 gennaio, tutti i giorni escluso il lunedì, dalle 14.30 alle 18.00 Walter Giuliano, quest'arte in fondo è un modo per esorcizzarla la paura? Sì, questa mostra nasce nel periodo del Covid in cui tutti eravamo molto preoccupati anzi terrorizzati e nasce come reazione che in qualche modo vuol dire dobbiamo uscirne, dobbiamo uscirne bene e quindi proviamo a, a tornare a immaginare qualcosa di positivo e lo fa attraverso il ricorso alla letteratura, perché qui abbiamo la dedica a Borges, ma anche a Remigio Bertolino, che è un poeta in lingua piemontese. E, e poi il sogno di tornare a fare viaggi con Zanzibar e, e anche la capacità di una riconciliazione con la natura che nelle sue parti anche più intime, più piccole, come capita negli straccetti, che sono appunti eh, presi dalla natura, dal, dai boschi della nostra montagna, dove siamo andati in tanti, abbiamo migrato in tanti, per ritrovare questa libertà di poter stare all'aria aperta ebbene si può ritrovare in queste piccole cose, in questi elementi la capacità di reazione, la forza di reagire e quindi ritrovare le energie per poter in qualche modo superare oltre che esorcizzare questo periodo difficile che speriamo stia per concludersi questa mostra, queste persone che tornano a vedere eh, dei quadri insieme è un segnale di ripartenza ma sicuramente sì, perché in fondo cos'è che ci è mancato forse più di tutti? Il contatto con gli altri, il senso di tornare a fare comunità. E diciamo che l'umanità si salva se sa essere comunità. Si sa non chiudersi dentro se stessa, cominciare da ogni singola persona per poi passare anche alla società e quindi l'elemento fondante per ritrovare la vita è quello di tornare a vederci, parlarci, dialogare. Solo in questo modo possiamo superare questo periodo ma anche immaginare un futuro che risponda ad altre crisi, penso a quella climatica che abbiamo di fronte.